L'Arezzo è in Serie C. Gli Amaranto hanno vinto in remonta contro la Pianese, sconfitta 3-1 e l'hanno così mandata a meno 10 in classifica, conquistando la promozione con tre turni di anticipo, una partita al comunale piena di colpi di scena, giocata davanti ad oltre 6.000 spettatori. L'Arezzo ha così vinto il campionato di Serie D ed è tornata finalmente nel calcio professionistico dopo due anni. Con uno scenario così non l'avevo mai mentito, una massa dalla C2 alla C1 c'era tante persone, però è così, ecco, bello così, no. eh, oggi credo sia, veramente si è completato ecco, giustamente con questo scenario, cioè, eh, me lo immaginavo bella, ecco, è venuta più bella che mai, eh, chiuderla così oggi ripeto, è eh, uno scenario da piangere veramente. Giorno perfetto lo possiamo definire. Un giorno perfetto, giorno perfetto e anche oggi per l'ennesima volta per la bravura dell'avversario perché non dimentiamoci che loro hanno fatto un campionato straordinario come noi. E stare a lottarlo fino a quattro giornate alla fine significa che hanno fatto una roba straordinaria, e anche oggi l'hanno dimostrato. Abbiamo iniziato la partita anche oggi 0-1 e credo per l'ennesima volta i ragazzi hanno hanno fatto vedere la bravura, la forza anche a e hanno perché non era per niente facile iniziare la partita come se si iniziasse da, dallo 0-1, avere la forza di rimediarla, poi ribaltarla e alla fine credo tutto sommato anche vincerla immediatamente è stata l'ennesima dimostrazione. Le I campionati si vincono sempre, sempre a marzo, noi a marzo abbiamo messo una striscia di conquista, mi sembra sono 10 partite, 9 vittorie un pari. I campionati si vincono, si vincono a marzo, loro hanno continuato a fare uno straordinario campionato, però se metti una striscia di nove vittorie in un pari da marzo in avanti e vinci, e allora si vince, non a dicembre, a gennaio, quando... quando... Eh, ma che succede? Quando è possibile un campionato, anche se sei un organico bello, un organico forte, una società forte, che non ci siano difficoltà, è praticamente impossibile, no? ci sono per forza. È lì, in quei momenti lì, che devi tenere la barra ferma, la barra dritta. Si faccia una riflessione stamani: in C fanno playoff con 13 sconfitte. L Ho visto una squadra fa play playoff praticamente avendo più sconfitte che vittorie, per dire, no? In C. Questo è un campionato che vince la prima e basta. La Serie D è il più difficile di un campionato che ci sia, perché ne vince una sola. Capito? Poi le playoff sono, sono tanto che fa. Invece in quegli altri posti. Cioè ad esempio, arrivando quinti in campionato sono andati in Serie B con playoff. No. È molto, molto, molto, credo molto più facile la cosa. Io credo sia molto, molto più, più difficile vincere un campionato di D che entrare nei primi dieci in C. Io ricordo sempre a tutti che nella felicità di oggi dobbiamo pensare ai conti. Pensiamo ai conti e noi avremo un arezzo sempre più forte in assoluto perché la palla gira, avete visto, oggi a un minuto stavamo, stavamo sotto però non si è mai persa la speranza, quindi noi terremo sempre i conti a posto e questo è fuori discussione, faremo del tutto per far sì che questa squadra salga più possibile ma senza mai metterla in pericolo come è successo nelle tre volte che è fallita, questo non succederà mai con noi al comando, sicuramente. Abbiamo fatto degli errori, come ho detto, nel passato, sono stati anche, anche tanti e li abbiamo pagati cari, su questo non c'è dubbio. Oggi mi godo la, la soddisfazione di aver azzeccato tutto in un anno, aver azzeccato dal primo all'ultimo, dal, dal direttore, che, che ringrazierò sempre perché mi sta insegnando a far presidente, ah, e questo lo avete capito tutti, ah, all'ultimo dei magazzinieri, che senza di loro noi non potremmo scendere in campo, su questo non c'è dubbio. Quindi un ringraziamento a tutti e poi... Lasciatemelo dire, oggi c'erano 6500 persone allo stadio, neanche in Serie B, tante una, volte una si vedono. Una... Eh, non Neanche in Serie B si vede una cosa di questo genere. Quindi è uno stimolo per noi cercare di far sempre meglio, nel miglior modo possibile, okay? sempre con i piedi per terra, e quello è quello fondamentale e ci divertiremo parecchio. Quando eh, Giovannini ha scelto Paolo Indiani è venuto a me e mi ha detto: Lui è il nostro allenatore. Io ho detto: Ok, se Giovannini verrà da me e mi dirà qual è il prossimo allenatore, io ora da voi e dirò: È lui, perché non lo, non lo so. Eh, giustamente lascio a chi fa questo mestiere non mi metterò mai in mezzo su queste cose come mi sono mai messo in mezzo quando eh, nel passato abbiamo fatto delle scelte eh, scelerate cambiando allenatore, direttori, purtroppo si fanno certe, certe cavolate adesso c'è uno che lo sa fare, lo fa bene lo fa da una vita, è un piccolo inciso il contratto di Giovannini è già rinnovato da mesi eh? cioè, le voci che girano Giovannini è già sotto contratto con noi da mesi eh, gli altri se ne avessero una ragione